Ciao a tutti, ragazzi, e bentornati in questo nuovo tutorial. No? Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di lasciare un like e di supportare il mio lavoro se vuoi, eh, se vuoi. Quindi, qua, come potete vedere, c'è un bersaglio, quindi c'è un mirino. Io non vorrei rischiare, dico così, per YouTube, queste cose sono cose dannose. Perché questa applicazione è a pagamento. Quindi, in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina per scaricare questo programma. E come ho detto nel video, nel titolo, che questa applicazione funziona anche su Fortnite Ma non solo su Fortnite, ma anche su altri giochi Quindi Apex, Watson, uh, Apex Half-Life Cioè su tutti i giochi che cioè, ho qua sotto funziona questa, questo bersaglio Ok? Funziona Quindi, se hai problemi con il link, mi raccomando, stai a sentire questa scena qua Se hai problemi con il link, entra nel server Discord, segnalalo e io ti mando direttamente il link giusto oppure il pacchetto. Quindi come funziona? Questa applicazione Crossair X dentro quel pacchetto RAR c'è la cartella. Quindi tu estrai quel pacchetto RAR, quindi, lo ripeto, estrai quel pacchetto RAR. Se non sai come estrarre un pacchetto RAR, ci sono una migliaia di tutorial. All'interno di quel pacchetto c'è la cartella. Quindi dentro quella cartella c'è l'applicazione. Tu apri l'applicazione. Ed eccola qua, la metti anche in italiano. Per nascondere e mostrare questo merino, mostra, nascondi, mostra, nascondi. Quindi se volete usarlo sui giochi, mostra. Se invece non vi serve più, nascondi. Possiamo progettarlo, possiamo farci quello che vogliamo. Cioè, possiamo farci tutto. Quindi un attimo che metto mostra, uh, progettista, vado un attimo sulla lunghezza e guardate un po'. Fino a 40 Posso anche mettere la durata Vabbè, Quando sparo ad esempio se clicco qua sopra Io dovrei fare una cosa così Guardate un po' Si toglie, si mette, si toglie, si mette Quindi mm, mi serve La sfogatura. La sfogatura così è Comunque offset Me lo metto così Spessore, l'ho provato su Fortnite E devo dire che è Incredibile, veramente incredibile lunghezza ancora più ah, così mi piace troppo ok, sì, mi piace troppo per non parlare anche delle altre uh, uh, dicono cose fake su Fortnite dicendo che se vai su Fortnite c'è uh, l'impostazione personalizza il tuo mirino e eh, non la trovo, non esiste uno youtuber aveva messo delle mod che ne so, ma non funziona, non funziona quindi devi scaricarti per forza questa applicazione. Questa applicazione è la provi su tutto. Tutti i giochi, ma veramente dappertutto, ok? Quindi, come potete vedere, io vado un attimo sulle impostazioni di Fortnite e non c'è niente, non c'è niente. Non la vedo, non state da nessuna parte. Quindi, questa è l'applicazione che fa per voi. Quindi un mirino tutto per te. Va bene più di questo, più... è una cosa semplice: in descrizione c'è un link. Scarichi se hai problemi, entra nel server disco. Più di questo. Cosa vi posso spiegare di più? L'unica cosa che vi posso dire è di iscrivervi al canale se questo video vi è stato utilissimo, lasciare un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!